Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale di trovare la campanellina, ragazzi, di lasciare un like se il video vi è stato utilissimo. Oggi risolveremo alcuni errori su FIFA 23 riguardo al crash, al freeze, al fix dei bug e risolveremo tutto. Tutto quello che ci serve sta proprio nel percorso file di FIFA 23. E poi faremo un'altra procedura attraverso Windows Update e attraverso aggiornamenti della scheda video. Quindi ragazzi, buona visione! Quindi ragazzi, quello che bisogna fare è andare su FIFA 23 eseguire sempre fifa 23 come amministratore e inoltre sotto questa parte dell'amministratore andiamo su open file location che sarebbe apri ah, percorso file andiamo su installer andiamo nella cartella vc mi raccomando nella cartella vc poi andiamo nella cartella perché qui dobbiamo installare alcune applicazioni quindi vc questo qua redist e scaricare cioè installare quello che corrisponde al tuo sistema operativo, per 64 che sarebbe 64 bit, per 86 è 32 bit. Quindi tu ci clicchi sopra, installa oppure ripara e devi fare questa procedura anche con un'altra cartella. Un attimo che chiudo tutto, torniamo un attimo indietro e facciamo anche sul vc 2013 La stessa cosa anche con questo, ripara oppure installa e chiudiamo tutto. Dopo quel passaggio andiamo su gestione dispositivi. Vediamo se la nostra scheda video deve fare qualche aggiornamento. Quindi, aggiorna driver, cerca automaticamente i driver. Cerca driver aggiornati in Windows Update. Andate in Windows Update e vedete se dovete fare qualche aggiornamento. Chiudete tutto, fate anche disabilitare dispositivo, disinstallare il dispositivo. Non conviene disabilità il dispositivo, riabilitate e riavviate il pc. Semplice. quindi ragazzi una volta fatto andiamo su fifa 23 fate riparazione e attendiamo e vediamo come è andata quindi io spero tanto che questo video vi è stato utilissimo eh, vi consiglio di, di lasciare un like e iscrivervi al canale ragazzi e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao